Ciao a tutti i e benvenuti in questo unboxing tag. Ebbene sì, siccome si sono succeduti due eventi molto diversi fra loro Ma sinceramente con i pochi iscritti che ho non aveva tanto senso pubblicare un video dietro l'altro Ho deciso di mettere insieme un tag e un unboxing Cominciamo dall'unboxing L'unboxing dipende... si dipende <ride> L'unboxing l'ho vinto eh, perché ho vinto il primo giveaway Della mia vita in due anni Su youtube ho vinto il giveaway di Barbara Cherry Glimmer Qui con me ho il pacchettino Ve lo faccio vedere così Perché i miei dati ve li ascoltate E niente Lo apriamo insieme Vediamo se riesco ad aprirlo insieme a voi Aspettate eh. Magari ve lo si Sto a parte per non annoiarvi troppo io non è che tutti i giorni abbiamo i però ve lo vedo Però tutto siccome in questo caso non so mi mettete cosa c'è per te, perché è un po' di silire che diciamo un po' di gatto, ragazzi, barbamente. Però regalo per il densibile, Ok. Ok. ah. Guardate che ce l'ho fatto forse. Guarda, eh. Aspetta, lo preso io, però potete me Allora. Io prima me la tiro fuori Mariana. Opla Grossolana Oddio No vabbè Sono troppo contento Allora Uno deck è caduto per terra Dopo ve lo faccio riprendere Questi Vediamo un po' Sono degli ovetti Eh sì, In tema con la Pasqua Credo che siano Stai a vedere che sono gli ovetti che avevo visto nel tuo video assaggi Barbara, io ancora non lo so eh, Sì, video assaggi, scusami, video vuota te ne Se sono quelli, cioè io, io ti, ti adoro veramente troppo E ti appoggio qui, l'altro snack mi è caduto, aspettate che me lo faccio riprendere Eccomi qui, ho raccolto anche l'altro snack Che non avevo ancora visto cos'è star, ma... vediamo se riesco a leggere qualcosa cioccolato al latte con caramello e, e, e, e raghi, quindi fuori raghi, beh no, hai, hai indovinato pienamente i miei gusti Barbara, io ti ringrazio veramente, veramente tanto perché non mi aspettavo che ci attaccassi così, sembra che non ci ero mai che la magliettina ora io però non lo so se facendo da solo riesco a farvi vedere qualcosa magari la farò, provo a mettermela diciamo addosso in maniera super super grossolana comunque c'è sopra una bandiera dell'Inghilterra se io la alzo così cosa vedete? vedete qualcosa? boh e niente vi lascio come piccolo ringraziamento nell'info box del canale di Barbara che eh, pubblica eh, tantissime cose soprattutto per quanto riguarda i bei posti di Londra poi c'è una piccola rubrica che si chiama Londra e chiama Italia che credo sia mensile con un'altra youtuber che non mi viene come si chiama E, e poi pubblica tantissimi what I hit in dei day molto ghiotti dal quale penso che Penso di aver già visto questi, questi mini eggs che vi ho fatto vedere prima e che sicuramente assaggerò Non adesso perché ormai ci tenevo a fare il video da solo e ma... Magari li posso mettere in un video assaggi se ce la faccio a resistere, però non credo, credo che li assaggerò in privato Scusate Colors, ma <coughs> pensavo di, di aver aperto tutto il pacco invece no, poi ho già, girato, no, avevo, ho già girato in realtà la seconda parte delle cose che non avevo aperto e, e ho scoperto che non avevo registrato niente l'ha fatto qualcuno che non l'aveva mai fatto Vi rileggo la cartolina che mi ha legato Barbara al, al pacchettino mi dice complimenti per la vittoria dei due spero che i premi un po' più e un po' assaggi ti piacciano. grazie della tua amicizia virtuale A presto Barbara indirizzata a Riccardo True Colors ora fortunatamente da dire che io non ho una memoria così breve di termine quindi diciamo che in un certo senso continuerà a essere una sorpresa anche per me partiamo con ehm, questo mh, gel doccia a shampoo titano uomo della linea Innoxa che mi sa che fra un po' mi servirà perché sarà tipo 10 giorni nel mio compleanno la maschera del mal morto come mi sembra che ho visto provare dalla mia vita spero che ci siano no, non ci sono le funzioni no. guarderò qualche video va bene è un'occasione per una nuova serie di video di video sulle maschere poi altra mascherina dell'Elia monta Montagne Genes. che dice se che... Aiuta ad assorbire l'olio in eccesso. Cosa vuol dire Xol? L'olio in eccesso? Vabbè. Comunque guarderò sicuramente come fare. <ride> Qualche tutorial perché io non ho mai fatto, in maschere. Poi. Cosa abbiamo? Vi giuro che io non mi ricordo anche se ho appena girato. Ah, bagno doccia shampoo. E vitalizzante ad esempio in superiore all'essenza all e aroma terapica di ambra. Beh io ne avrei molto bisogno per la mia energia vitale è proprio che dorme in questo periodo. Poi. Ultima mascherina la montagna jeunesse E questo. Uh, azzurro qui. Deep Pore Cleansing Peel off mascheria plim para hombre". poi c'è credo gli ultimi due campioncini se non ho visto male questa no però ci ho fatto via l'ultima parte gli ultimi due campioncini questa dovrebbe essere se non ho letto male prima la protezione per il salessi sì, 50 più difesa di più tra l'altro oggi infatti mi sembra che è proprio quella che uso io quindi e per finire la, la parentesi dei campioncini c'è questo olio che io sinceramente non mi ricordo che olio è ha ah, dopo sole idratante ok adesso l'ho detto bene spero di prenderle il sole anzitutto e le altre due cose che a questo punto ho deciso definitivamente che faranno parte del mio mini mini video assaggi sono questo kit e no bugia si sì, no è giusto il kit e poi mh, questo snack che quanto ho capito si sì, è un coniglio pasquale al cioccolato io vi lascio all'ultima parte del video eh, l'altra cosa che volevo fare che sicuramente avrete letto dal titolo è mh, e il tag. Oh mio dio, non l'ho aperto? Il tag che è stato creato da Mimi. Sì, invece l'avevo aperto. E si chiama La mia Pasqua ideale. Che sinceramente, siccome questo video, non so, uscirà probabilmente o stasera o domani, stasera siamo al 12 aprile, eh, mi sembrava superfluo pubblicarlo più tardi perché domenica uscirà un altro video di cui non vi anticipo niente, vi dico solamente scusate se nel video di domenica sarò abbastanza tono, però lo tirò stamattina che non era una gran giornata e il regalo di Barbara ha migliorato decisamente la giornata ma veniamo al tag, la mia Pasqua ideale, come ho detto prima, creato da Mimi che mi ha anche taggato vi lascerò tutti i canali come al solito Prima domanda, ti piace la Pasqua e se sì per cosa? Allora, io dal punto di vista religioso assolutamente no, perché sono ateissimo spiritualista, mi definisco. Se proprio volevo fare il, il venale, ecco, le uova di Pasqua sono l'unica cosa positiva della Pasqua. Freya! Scusate. Uovo pulcino o coniglio di cioccolato? Uh, decisamente uovo perché è tanto, più ghiotto. Numero 3, solitamente come festeggi la Pasqua? Non festeggio la Pasqua, anzi quest'anno per la mia gioia stiamo pure a casa. I tuoi genitori e parenti ti regalano ancora l'uovo? Eh, un velo pitoso sui genitori e parenti, giustamente eh, questo non si poteva sapere, quindi tranquilla Marti, non ti preoccupare. Qual è il tuo uovo preferito? Il mio uovo preferito è un uovo che non so nemmeno se esiste, eh, dovrebbe ecco trattarsi di un um, nuovo al cioccolato bianco ma per non anticipare altre domande altre domande che ci sono dopo ve lo dico dopo in maniera più approfondita poi il ricordo più bello che hai della Pasqua uh, quando ero un infante innocente che non sapevo quanto il mondo fosse si Cioccolata cioccolato al latte o fondente dove, dovendo proprio scegliere decisamente al latte perché il fondente lo preferisco insomma la barretta eh, la sorpresa più bella che hai trovato nell'uovo non boh, so chi se la ricorda le sorpresa ragazzi la sorpresa più brutta che hai trovato nell'uovo idem con patutine non me ne ricordo cosa farai a pasquetta niente come creeresti il tuo uovo ideale allora il mio uovo ideale sarebbe il cioccolato bianco come ho detto prima con la carta, insomma, la carta che lo ricopre decisamente poteriana sorpresina potteriana oppure un'alternativa vedete per essere in tema con la magliettina che ho vinto grazie a Barbara potrebbe, un'alternativa un al tema potrebbero essere tutte cose a tema Inghilterra Ehm, come apri il tuo uovo? PAM! Cazzotto forever Incredibilmente, forse ce l'ho fatta a finire. Mi dice di taggare qualcuno, ma non taggo nessuno perché poi voi vedrete questo video praticamente a ridosso della Pasqua. Però, se c'è qualcuno che vuole rifarlo, ve lo vedrà in tempo. Io fatemelo sapere che lo vengo a vedere. Vi saluto perché ho sempre paura che la fotocamera vi abbandoni. Vi mando un bacione. Grazie Barbara, grazie Marti di avermi taggato. Grazie a tutti quelli che vedranno questo video. E ci vediamo domenica con un nuovo video. Mi raccomando, non mancate!